Buongiorno. Buongiorno e tanti auguri amorine mie. Buona festa delle donne. Oggi amici, io vado. <ride> e... Aspetta un secondo, no. che Vanessa si sveglia per bene. Auguri, Vane. Prego. Hai oh. sonno? Oggi io, amici, vado in piscina. Sì, oggi è un grandissimo giorno per te perché sarà il tuo primo giorno in cui proverai a fare nuoto. Okay. Eh? Con chi vai in piscina? Con Gioia bene. Sei contenta? Sì. La tua migliore amica Una delle tue migliori amiche Quindi adesso portiamo Vanessa a scuola. a scuola Anzi siamo già fuori dalla sua scuola Perché abbiamo portato Daniel e siamo in super anticipo Aspettiamo che la scuola di Vanessa apre Dove andiamo noi? A compiare cotone. Andiamo a comprare tutto l'occorrente che serve per portarti in piscina oggi, ok? Sì, ci All... vediamo dopo lì. Esatto, ciao ciao. Ciao. Cosa stai facendo? Dobbiamo andare a comprare il costume, eh? non in discoteca. Mm. Mm. La smetti di truccarti che hai solo 5 anni? No. Ani, ah, andiamo? Mm -hmm. Allora, mettiamo il giubbotto. Mm. Fatto. Basta. <ride> Che mamma. Sembra che stai per prendere il volo. C'è. È leggermente al contrario. Porberta. Ah, e questo cerchietto dove l'abbiamo comprato? No, non lo so. Ai mercatini, yeah. l'altro ieri. Yeah. Ho finito. Ieri o l'altro ieri? Oggi che già è martedì parte <ride> ieri. L'altro ieri. <ride> l'altro ieri. Dai, metti bene il giubbotto che andiamo. Ok. Guardati. Guardate come si mette un giubbotto. Tutorial per come si indossa un giubbotto. E voilà! Aggiungiamo la piscina. Ma credo che l'abbiano capito, sai? Secondo me gliel'abbiamo già detto, però poi al massimo glielo ripetiamo più tardi. Poi vi facciamo vedere il costume. Eh, sì. Anzi, anche ragazzi, poi vi faccio vedere chi è la mia amica Giulia in faccia Certo, assolutamente sì, non vediamo l'ora Noi siamo uguali di alta Di altezza Beh, Di altezza, penso se abbiamo anche le cuffie uguali pensa a te Lei ha detto che ha le ciabatte viola Viola? Sì E eh, va bene, le vuoi cercare viola quindi? Sì Va bene Ciao, Andiamo Ci vediamo dopo, ci sono dei costumi bellissimi Ok, allora non ve lo dico che colore sono vi vedete dopo ciao anzi no ciao guardate guardate so un ballo mamma mia un ballo proprio tranquillo tranquillo <ride> guarda che cadi dalle scale è anche stato. Eh, mi sembrava sì. giusto grande grandissima oh. tu finirai alle olimpiadi io lo so già e anche da qui da qui eh, questo era difficile eh? te. Dai, te faccio te. io poi ti affetto uh, grazie grazie <ride> ciao <ride> entri in macchina mamma è chiusa la macchina no è aperta no è no è aperta Come? non hai forza perché non mangi ah, niente ho capito il finestrino sì, dai <ride> Ecco mm, la arrivano Lega, ti leghi da sola? No! Dai! Ok, almeno questa volta vi faccio vedere. Mm, vediamo, eh! Guarda che il, il, il gancio è lì. Lo so. Eh sì. lo so. A vedere. Eccoci di nuovo alle prese con Anastasia che disperatamente cerca di agganciarsi all'auto. Non ce la fai. Sì che ce la fai, vai Dai, Anzi, ce l'ho fatta. Si è agganciato? Sì. Sicura? Sì. Metti bene le, le cinture che sono tutte storte. No, no, le cinture ce le hai addosso. Sicura che sei agganciata? Sì. Ti hanno sentito il rumore. Eh! Mm. sganciato? No! Oh. Madonna mia! Che imbranata! Non la sei cavo! Sì, sì, sì, brava, brava sì. Siamo arrivati eh, alla Decathlon Wow, gigante Mi sono dato il rossetto con la lingua così Che schifo Dai, andiamo so, a scegliere quello che ci serve Ti un... ricordi tutto quello che ci serve? Le ciabatte Sì Il cotone? Sì? sì La La poi... cuffia Ah, la cuffia sì. e Un'altra sacchetta Brava sì. Andiamo Guarda quella, però. Di qua, amo. Ah, i pattini. I pattini? Ma noi non dobbiamo andare a pattinare. Eh sì, forse papà sarà venuto qui a confiarmi. Sì che è venuto qui per Vanessa, certo. È anche bellino. E eh, aveva forse preso qualcosina anche per te. durante Buongiorno. Sì. sì anche. Andiamo a vedere il reparto piscina, dov'è, ok? Vediamo, vediamo che dice. No, no, che sì. E uh -huh. perché non va? Hai capottato il eh, cestino Eh, per bene <ride> Amore, hai trovato i costumi Brava, girati di qua Qua ci sono gli occhialini ma li abbiamo già Adesso andiamo a cercare allora Il costumino per te questa è la guarda Per me, mamma mia, per... che brutto E E sono... eh, non mi piacciono Ho Hai trovato un una cuffia, però secondo me questa cuffia è gigante Per Vediamo te, piano prova a togliere piano. Guarda, Ricordati che avrai la coda Consiglio. Pensi che possa andare bene? Sì. Adesso mi dici dove l'hai trovata e cerchiamo quella qui. confezionata se c'è. Ah no, sono proprio sciolte. Così. Ah ok, allora dai, scegliamo il colore. Che colore la vuoi? Blu? Fucsia. fucsia? Non ti piace azzurra? No, perché forse se... No, non ti piace fucsia. Faccio un ballo con le muovi. Sì, va bene. Guardate anche qui. Sai cosa ci serve? Visto che siamo qua, mi serve anche per Vanessa il tappetino da mettere sotto i piedini quando esci dall'acqua e ti asciughi, ok? Quindi cerchiamo anche quello. Ah, guarda, forse sono qua. No, no, questo è per nuotare. Questi, eccoli, trovati. Prendiamone uno a te e uno alla Vane, tutte e due Fucsia? Va bene. Questi sono gli accappatoi. Anni, lo zainetto! Lo zainetto come Vane, vieni! Come non ti piace? <ride> invece è bello. Damaschio. Non è da maschio. Ma Vanessa ce l'ha così, eh. E questo qui quello della Van, e questo quello di Vane, eh. Eh. È grande abbastanza anche per metterci dentro tutto. Va bene. adesso vediamo. No, ma però no, le borsetta no. quella la borsetta non va bene perché sì. non, non trattiene l'acqua. no Io la prendo da no. No. Allora, ti questo. piace di più la borsa? Sì Preferisci la borsa anziché lo zaino? Anche perché questo zaino è uguale a quello di Vane Poi lo confondiamo sì. Ok, prendi la borsa Questo invece è uno zainetto, no, è troppo piccino Non mi piace sì. questa mi piace, va bene? Speriamo che vada bene sì. che ci stia tutto, ok? No, sì, mamma, adesso però mi manca Ma la confezione non la vedo Sì, amore, ah, sì. ci sarà Vediamo È, è lì Sì, sì. Allora, però adesso se sei della cappatoia toglie costume Certo, andiamo, le polini, andiamo a vedere. Non Guarda, vedere. le abbiamo trovate viola Saranno e mica queste quali? quelle che ha Giulia Forse non lo so Però no, ascolta, non mi piace so. che ha l'elastico dietro? Ma sì Ma no Beh, sì. Poi sei capace a toglierlo da sola? Sì Sì? Sì, vediamo Allora, vediamo il numero ma le occhio va, le occovate? Vediamo se ti vanno intanto. Vediamo se sono giuste piccine. Forse sono leggermente più. ma no. Fammi vedere, girati. Così. Che dici? Sì. Che ti piacciono? Sì. Magari togli la calza per provarle. Eh? No. No? No. Va bene così? Sì. Ok. Allora, quale preferisci? Questo Sento. qui? Sì? dorso a Y va bene guardiamo le taglie non ti piace questo qua con l'uccellino? no? neanche questo qua mi piace tanto anche questo guarda che bello okay. questo qui con le stelline va bene ora allora, Ani ricapitolando abbiamo preso tutto abbiamo scelto per l'accappatoio non in microfibra ma spugna, cotone e i costumini andiamo a provare i costumini? eh? dai brava, è il mio numero preferito si sì, si sì, puoi entrare tira amore ok andiamo a provare dai andiamo a provare il costumino abbiamo scelto cotture però lo facciamo vedere quando? Quando ci cambierai. Quando ti cambierai per andare in piscina. Vero? Sì, quando andiamo prima le sa ho tu mi addosso, ancora non lo sapevo. Esatto, sì, eh, tutto aspettato. Ma te l'ho detto. Adesso ormai. ti pettino bene. No, no guardate, okay. io me li so mettere da sola. Ah sì? sì. Vediamo. Sì. Eh, ma questo qui doveva andare di qua. Eh, Vabbè, beh. fa niente, mettilo di là. Mm. Um, no. ma sei stata bravissima va bene adesso andiamo a casa eh? a mi sono mettere anche le caffine eh, va bene Noi. ci vediamo dopo a vieni? casa ok Seguati. il nominato qual è di quello l'omino si chiama omino l'omino qual è quello del costume che abbiamo scelto sì. Secondo me questo No mamma ho detto... ho detto Io ho detto la mia opinione no, eh. io ho detto Ok qual allora è? scriveteci nei commenti Se l'omino è questo O questo qui con la parte in metallo A casa vi, vi dico qual è Ok eh, Ok dai va bene questo. Ah ci hai già svelato se... l'arcano Perché okay, è piccolino Sì adesso Ani però me... vestiti perché io ho caldo Dai in verità non era quello lì, perché era questo, era già qui dentro. Eh sì, l'avevo già messo eh. io. Contare <ride> i numeri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Uh, sì, quindi sai? quanti? 11 12. Ah, 12. No, 9 11 e 10. Ma Sono messi al contrario allora mamma mi alleno un pochino da qui. No, non puoi salire vieni qui non puoi non sei a casa tua eh. noi li abbiamo a casa questi attrezzi se vuoi puoi farli questo? Anastasia non, e non è un gioco <ride> vieni fuori da lì Dai. mi alleno un pochino ecco questo è bello dai. tu, tu, Poi. Questo. Mm -hmm. Sì. A qua dormi. Questo. e poi tu, tu, uno solo tu, tu, non uomini neanche, ti spezzi la mano ecco questo è magari un pochino più adatto fa male andiamo a casa stai ballando credi di essere in discoteca Sì, vediamo chi vinci a pagare dai vinci tu a pagare allora così paghi te andiamo dai Rest. sei matta C è? C è? Amici noi siamo ritornando a casa e poi dopo vi metto il cotube perché vado in piscina e andiamo a prendere Vanessa dopo, ciao amore, siamo a casa già Guarda, da un po' ho fatto la piscina piccola e la piscina grande lei sono io, ho fatto i codicini eh, e la mia critta le cose quelle lì dove ti tiene a galla eh, sì. me le, non te l'ho ancora detto le gioia bene, le sono io e questo disegno sarà per Giulia, Perché te, fra poche ore. Ma veramente poche, finalmente andremo in piscina, amore. Vai se lei non mi regala niente, gli dico, ma perché non mi hai regalato niente? <ride> mi fai morire. E gli dico, a noi a è il mio se non mi hai regalato niente. Non si fanno i regali per ricevere un regalo. No, perché verità gli regalo questo che è suo, la sua faccia. Ah, ma io lo so che tu stai scherzando, vero? No. come no? mi faccio no. Mi fai ridere troppo Ali allora adesso la mamma finisce di lavorare e poi ci mettiamo il costumino e andiamo a prenderla a Vane ok? sì mm. ciao Ciao un attimo mamma, adesso lo rifaccio un altro di qua per Giulia Olive qui dietro. Ah, gliene fai un altro? Però lo faccio qui dietro perché ho fatto la mia faccia qui dietro. No, eh beh, è giusto, male. gli dici, questa sono io? No, no, no. No, va bene. Allora mi fai vedere dopo il disegno nuovo? Sì, ciao. Ciao finito, guarda. Sì. Lei sono io le Giulia bene, queste qui sono dove ci teniamo. I galleggianti. Dalla. E questa qui è la piscina piccola e questa quella grande. E adesso lo sono ritagliato. Benissimo, e allora? E questo qui invece è il mio. Vedo. Lo tieni tu? Sì. Per ricordo. Lei sono io, lei e Giulia bene. Sì, ce l'hai già detto prima. Va bene tesoro, a dopo. Ciao, con la prova costume. Ben. Puoi andare a mettere il costume, vai. Non so voi da me! Guarda che io ti conosco, ragazzi! Ma anche io ti conosco! Ma che ti conosco! Sei capace da sola? No! E allora? No? Ehi, no, appena frustata! E io non ti premierò! <ride> che cadi dalle scale! Arrivo! Vedo che vedere vedo con check Jack! Wow Ani quanto sei bella Ho anche un neo Hai un altro neo? Bene Poi hai lo smalto Sei bellissima È bellissimo Con l'uccellino azzurro Sei contenta? Sì. Sei già pronta per nuotare? Ti vedo carica Woo! Dai, Ani, che ci siamo veramente, veramente quasi manca pochissimo. Andiamo a prendere Vane. Ciao! Ciao, madame. Amore, ma quanto tempo siamo arrivati prima qua? Ci siamo solo noi. Dov'è la Giulie? Lei è arrivata un po'. Chi c'è qua che ti aiuta? La tua sorellina. Come ci si sente essere dall'altra parte, Vanessa? Emozionante! <ride> Vediamo un po'. Che bellina. Oh, siamo tornate a casa. Eh? Come è andata? in piscina? Bene, tutto bene? Non sto pensando. Eh. Che io e Giulia bene, prendavamo um, un gonfiabile, lo mettevamo nell'acqua e dopo Giulia viene con la testa. E ehm, poi da cazzo quello lì che ci aiutava ehm, a fare il tuo istruttore. Eh, e anche quello di Vanessa lo prendeva a gioiare in bene in braccia e io gli devo così in sacco ti sei divertita mm -hmm. eh? è stato il primo giorno hai dovuto capire mm -hmm. un po' cosa dovevi fare eh? ci sono stati attimi in cui magari non volevi anche più entrare in acqua ma da martedì prossimo andrà sicuramente meglio ok? sei stanca? adesso è affamata vero? ti stai mangiando il tuo yogurt alla la banana mm. adesso andiamo a fare la nanna tra poco va bene? ma guardiamo no, un film guardiamo un film e poi andiamo a fare la nanna ok yogurt e la banana sì se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale e attivate la campanella ciao con le mani tutte poche ah vi lasciate un bel bollicone su ciao con le mani tutte poche ghiacciate e poche l'ho già detto e bagnate ghiacciate ci vediamo nel prossimo video che vado di piscina è così vado qui qui e qui e vita ciao Hey! <laughs>